mediazione next gen alla prova del mercato, i partecipanti Denis Andrian, direttore generale di XP Italy, Victor Ranieri general manager Italy di Casavo Manuel Pasqua, CEO Italia, Daniel Debash founder di Rock Agent e Ilaria Profumi e Re Meia regional director di XP Realty, vedo che c'è un collegamento da remoto ma ci spiegherà tutto Paolo Leccese, dov'è Paolo? Ecco, mi qua, qua Vado, qui, grazie Prego, prego, accomodatevi Adesso è dura, eh, ragazzi, dico a voi che siete in uh, seduti perché dopo aver mangiato questo è un orario un po' particolare, ma gli argomenti che tratteremo saranno molto molto interessanti perché parliamo appunto di mediazione di prossima generazione e soprattutto la dobbiamo mettere alla prova col mercato. Ma manca qualcuno? No, sì, manca qualcuno che è in collegamento. Scusate eh, perché vedevo una sedia vuota. Allora, quindi saluto Daniel Debasch, che è in collegamento, eh, founder di Rock Agent. Ci, Buon senti? Ci senti? Sì, perfettamente. Perfetto. Allora, dicevo, nuovi modelli di mediazione che si fanno spazio in questo mercato. Prima abbiamo sentito parlare, eh, Rudy Bandiera, di come sta evolvendo la percezione, del, diciamo, di tutti noi che utilizziamo il web. Eh, abbiamo sentito parlare di metaverso, abbiamo sentito parlare di, di nuove appunto, eh, percezioni che, che abbiamo rispetto a queste nuove tecnologie. L'immobiliare italiano, ci chiediamo, è davvero pronto a una svolta digitale per il servizio di compravendita? Cosa succede in Italia e in Europa e nel mondo? Ce lo facciamo raccontare dai nostri ospiti. Iniziamo da Dennis Andrian. XP ha fatto notizia, per l'accento dato proprio al metaverso di cui parlavamo prima, come dimensione operativa, formazione e networking. Vuoi spiegarci quali opportunità porta agli agenti questo modello cloud-based? Allora, intanto ringrazio Rudy perché mi ha già portato via metà dell'intervento, Sono Un assist pazzesco. Ti ringrazio soprattutto per la spiegazione che hai dato al metaverso e, e la cosa che mi ha fatto piacere oggi scoprire che sei delle sette caratteristiche che hai elencato sono già il metaverso di XP, già dal 2018 quando abbiamo iniziato a essere nel, nel metaverso e crearlo attraverso la nostra azienda. E quali sono i vantaggi? Il Metaverso abbiamo capito benissimo che è una piattaforma digitale in tre dimensioni, dove noi andremo ad apparire e ci contestualizziamo con degli avatar, ma dietro questi avatar ci sono delle persone. Quindi attraverso uno smartphone, nel nostro caso, o, una, o attraverso il pc, diamo la possibilità agli attuali nostri 86.000 agenti immobiliari nel mondo distribuiti in 23 paesi di connettersi in tempo reale ovunque e sempre. Questo cosa significa? Che ovunque io possa essere fisicamente e in qualsiasi momento della mia giornata io posso usufruire di cosa? Di quello che è il metaverso, cosa ha il metaverso? Che manca i contenuti. Noi siamo fornitori di contenuti e i stessi nostri agenti possono condividere contenuti all'interno delle nostre stanze virtuali o auditorium o conference center come possono essere questi. Questa possibilità, eh, questa opportunità per gli agenti è stata colta molto positiva. Poi noi sappiamo che in Italia siamo sempre un po' lenti, no? soprattutto le cose che vengono negli Stati Uniti o soprattutto quando è qualcosa di tecnologico. Però dai boomers, che non pensavo, hanno trovato molta facilità nell'utilizzare questi strumenti. L'opportunità è proprio questa, è assorbire, avere contenuti eh, costanti e immediati perché Oggigiorno noi dobbiamo essere, come sentivo anche gli interventi stamattina, dei professionisti che in tempo reale sanno dare delle risposte ai nostri clienti. Non siamo più passacarte, siamo dei consulenti reali, i quali devono essere veramente professionisti e capaci di rispondere ad ogni, ad ogni esigenza. Ecco, all'interno del nostro modello cloud-based e del metaverso forniamo formazione, quindi corsi di formazione, forniamo contenuti, forniamo tutto quello che sono le necessità di un agente immobiliare, nell'ambito del cloud base ovviamente tutto il software, tutti diciamo, i siti dai quali possono scaricare tutto quello che riguarda l'attività dell'agente immobiliare, dai mandati a qualsiasi, diciamo, siete tutti agenti quindi conoscete senza che mi dilunghi nell'intervento, tutto quello che è necessario per essere operativi da, da un minuto all'altro per quanto riguarda un agente immobiliare. E il concetto del metaverso ci permette di essere ogni giorno in una stanza come questa, indipendentemente da dove arrivano le persone. Stamattina Gerardo ha detto quanti chilometri ognuno ha fatto, noi ne ho fatto 400 per arrivare qui. Ecco, pensate che questa cosa che stiamo facendo oggi noi qui, dal vivo, la facciamo dal vivo nel metaverso con 239 persone che stanno in questa sala, ogni giorno, in tutto il mondo con i nostri agenti italiani, con gli agenti del resto dei paesi. Ecco, è la tempestività eh, dell'informazione trasmessa verso i nostri agenti immobiliari e questo crea tra gli agenti la possibilità della diciamo, collaborazione. Termino col dire che mentre adesso voi sapete per esempio qual è il mio nome, io non so il nome di buona parte delle persone che sono qui. Se fossi una stanza virtuale come il nostro metaverso, in questo momento avrei l'elenco di tutte le persone che sono in quella stanza e potrei contattarle immediatamente una a una. Ecco, le possibilità che mi offre una piattaforma digitale per mettermi in connessione con altre persone. Quindi attualmente viene utilizzato sia come mezzo B2B, tra colleghi, ma se poi passate al nostro stand, c'è un QR code e eh, potete fare la foto col, col telefonino, entrerete nel nostro metaverso B2C dove abbiamo già cominciato, per esempio in Sudafrica, a fare anche degli open house virtuali e anche vendere case reali attraverso la connessione tra agenti e clienti nel metaverso. Molto, inter molto, molto interessante, soprattutto diciamo, per, le, per le generazioni quelle giovani come me, che sicuramente io sono appassionato, anche ossessionato dalla tecnologia, quindi per me questo è veramente, sento parlare di queste cose, sono temi importanti. Quando eh, diciamo, abbiamo cominciato a sentir parlare più o meno nel 2016-2017 di PropTech, eh, la nostra categoria ha fatto un balzo indietro, tutti quanti spaventati, oddio il PropTech ci toglie lavoro, qualcuno dei presenti qui era proprio testimone di questa cosa, mi riferisco a Victor Ranieri. Nel frattempo Casavo era arrivata come prima Proptech virtuale, cioè prima, scusate, virtuosa in Italia che portava un modello innovativo anche nelle, nelle compravendite. Ecco, intanto eh, intro, avete introdotto una interessante modalità di collaborazione per servire al meglio i clienti venditori. Eh, che si rivolgono direttamente a voi unendo le forze anche in questo momento con le agenzie immobiliari che quindi sono diventati i vostri partner ci vuoi spiegare come funziona sì. vai vai innanzitutto... no spento presidente ecco perfetto innanzitutto buon pomeriggio a tutti e, e, e grazie sempre a, a te Paolo e Gerardo per questo splendido evento ehm, Correttissimo quello che, che hai detto, penso che il fil rouge della tavola sia la tecnologia, no? quindi quello che stiamo cercando di fare con Casavo in Europa, perché oggi Casavo ha tutti gli effetti, è una realtà europea, siamo nati in Italia nel 2017, oggi siamo presenti in Spagna, in Portogallo, in Francia, quindi ci stiamo, siamo cresciuti molto negli ultimi quattro anni. Eh, stiamo davvero cercando di massimizzare i risultati combinando la tecnologia e la professionalità degli agenti che, che, che lavorano con noi. Casavo è nata come un instant buyer immobiliare, definizione che penso ormai tutti conoscono, ovvero la piattaforma che si pone come acquirente diretto dell'immobile e già da quel modello di business che è tuttora il nostro core business con il quale siamo entrati sui mercati, c'è una grande sinergia con, con il mondo tradizionale degli agenti immobiliari, appunto proprio perché Casavo si pone come un acquirente diretto dell'immobile, quindi è l'agente immobiliare stesso che offre questo servizio al proprio cliente. Negli ultimi anni poi ci siamo, ci siamo evoluti eh, e la nostra piattaforma sta diventando sempre più un marketplace a 360 gradi dove oggi siamo in grado di offrire dei servizi diversi in base alle esigenze del venditore. Quindi offriamo appunto il servizio di iBuyer che è un servizio distintivo, diretto a, a risolvere un problema che è quello della vendita dell'immobile, quindi siamo partiti dall'offerta. Offriamo però anche un servizio dove sostanzialmente cerchiamo di vendere insieme al venditore e insieme all'agente immobiliare partner di quel mercato, l'immobile sul mercato tradizionale, con una commercializzazione più tradizionale, mettendo sempre a disposizione la nostra tecnologia, il nostro know-how, soprattutto di pricing, ma soprattutto anche la professionalità della gente che lavora con noi, che ha già lavorato con noi, probabilmente, su quel mercato, che conosce quella microzona e quel, quel mercato specifico. Quindi, diciamo che grazie alla nostra eh, tecnologia, grazie al ai nostri investimenti massivi comunque in marketing che abbiamo fatto in questi anni, che hanno portato Casao a diventare uno dei brand diciamo, top of mind nella testa del consumatore, soprattutto lato venditore, che oggi ci contatta eh, ancora prima di pensare di vendere, proprio perché siamo stati una delle primissime realtà ad esempio a portare sul mercato il nostro algoritmo di valutazione proprietario che permette di valutare il proprio immobile in modo totalmente gratuito e quindi abbiamo un, il bocchettone sostanzialmente dell'offerta che viene da Casavo eh, riusciamo a valutare tantissimi immobili riusciamo a generare tantissimi contatti di potenziali venditori che oggi serviamo con servizi diversi entrambi, it, entrambi i servizi vengono potenziati dalla collaborazione che abbiamo con gli agenti immobiliari quindi questo è un aspetto molto interessante, continueremo ad evolverlo, eh, proprio perché pensiamo che la combinazione fra la professionalità della gente locale e la nostra tecnologia, il nostro brand, sia un, un mix molto vincente e i risultati comunque del... I risultati di business direttamente in modo molto pragmatico degli agenti immobiliari partner che lavorano con noi sono abbastanza evidenti, quindi è una sinergia molto interessante. Tra le varie soluzioni che sono state introdotte in Italia negli ultimi anni c'è la proposta di IAD che è in, sicuramente molto innovativa per il mercato italiano. Siete stati i primi in Europa in particolare e quindi anche in Italia a sdoganare il modello MLM, cioè multi-level marketing nell'immobiliare e questo che vantaggi porta al mercato, quindi sia al lato venditore che all'acquirente e alla gente, ovviamente. Grazie Paolo. E, allora, per riprendere il discorso del digitale, ehm, anche noi siamo nati digitali nel 2008 ma vorrei sottolineare una cosa che i colleghi hanno in parte già detto che è proprio quella di mettere la tecnologia al servizio dell'umano. Eh, io preferisco definire IAD human centric piuttosto che tech centric eh, e questo proprio perché abbiamo integrato il network marketing nel, diciamo, nel settore dei servizi immobiliari eh, che penso sia la più grande innovazione che abbiamo visto nel settore immobiliare degli ultimi anni. Ivan eh, Per tornare alla tua domanda su, sui vantaggi dell'MLM per agenti e per clienti. Innanzitutto per gli agenti abbiamo, diciamo, creato una nuova opportunità, una nuova possibilità di crescita per il singolo professionista che può eh, aggiungere alla propria attività tradizionale di acquisizione, trattativa, vendita, quindi alla propria produzione personale, anche un un secondo cappello, che è quello di sviluppatore di fatto, quello di una creazione di una propria squadra di collaboratori. Una squadra che eh, si può autoalimentare, si può animare e che può a sua volta crescere e vivere anche di vita propria. E quindi rappresentando potenzialmente nel tempo un flusso economico completamente diverso e non correlato a quella che è la propria produzione personale eh, lato consulenti quello che direi è che grazie al modello del network marketing facciamo un esempio in IAD per una singola vendita potenzialmente possiamo avere fino a 14 consulenti che ne beneficiano economicamente e quindi se possiamo riassumere in poche parole il grande vantaggio del network marketing applicato a questo settore è quello dell'allineamento degli interessi sappiamo che l'unione fa la forza questo è ovunque in qualsiasi settore ed è chiaro che avere 4 5 o nell'estremo 14 persone direttamente interessate alla conclusione di quell'affare farà sicuramente la differenza e uh, l'ultimo punto l'internalizzazione internal, scusate, ne abbiamo parlato stamattina eh, il network marketing permette di creare non solo un'unica grande rete nazionale nel nostro caso eh, che non è separata come può essere il modello tradizionale dei, dei, dei franchise con delle singole agenzie che collaborano più o meno bene ma un unico grande network addirittura internazionale con regole chiare trasparenti e che quindi inevitabilmente spingono verso meritocrazia e democrazia. Certo. Allora, a proposito di innovazione, Rock Agent è stata in Italia tra le prime realtà ibride, cioè digitale più agente. Mi rivolgo a Daniel Debash, eh, ma questo mercato immobiliare è compatibile con questo approccio? E quanto? Buon pomeriggio a tutti. Ma la risposta che ti darei è, è una potenzi potenzialmente siamo compatibili con il 100% del mercato. Eh, questo è un modello di agenzia che è stato pensato e costruito sulla base di quelle che sono le esigenze dei due attori principali, quindi gli agenti immobiliari e i clienti. Eh, noi di Rock Agent siamo partiti alla fine del 2018, eh, in, quel mercato, in quel momento il, il, il mercato evidenziava delle, delle caratteristiche molto interessanti per l'introduzione di questo modello. Un Mercato molto frammentato, con la presenza di migliaia di agenzie, innovazione tecnologica proposta dai portali immobiliari che però coprono una piccola parte della catena del valore e clienti non sempre pienamente soddisfatti dell'offerta presente sul mercato. Eh, quindi prendendo, ehm, prendendo spunto da questi tre punti e andando a focalizzarci su quello che è il, invece la gestione dell'agente immobiliare, vediamo che il processo di compravendita è rimasto invariato negli, usti, negli ultimi vent'anni. Eh, ad esempio un'attività core come quella della generazione di incarichi è eh, un'attività che viene svolta mh, spesso senza un approccio digitale. Un approccio che potrebbe garantire una maggiore scalabilità del numero degli incarichi nel tempo. Quindi, partendo da queste considerazioni e da tanti altri step che abbiamo identificato all'interno del processo eh, per renderli più efficienti, abbiamo plasmato quello che è il modello di agenzia immobiliare ibrida in Italia. Con l'obiettivo di, da una parte, valorizzare il ruolo dell'agente immobiliare e, dall'altro, aumentare la percezione che ha. Il cliente del lavoro del, del mediatore stesso. Per farlo ci siamo concentrati su quattro macro aree principalmente. La prima eh, è quella che riguarda il marketing, quindi noi dal 2018 a oggi abbiamo incrementato anno dopo anno in modo significativo il nostro investimento marketing e continueremo a farlo con l'obiettivo di costruire una, una solida brand equity e aumentare in maniera eh, proporzionale il numero delle lead in modo tale da supportare gli agenti immobiliari nell'ottenimento di nuovi incarichi. Altro punto significativo è quello della centralizzazione dei processi. Abbiamo industrializzato e eh, digitalizzato molte attività che sono gestite dalla sede centrale che lavora a supporto degli agenti immobiliari di tutta Italia. Quindi da un lato abbiamo dei team verticali molto forti che svolgono dalla sede centrale attività come back office, customer service, tecnologia, marketing, eccetera, eccetera. E dall'altra abbiamo team locali di agenti immobiliari che lavorano in sinergia con la sede centrale da uffici commerciali dislocati sul territorio. Terzo punto, è quello che accomuna un po' questo, questo palco, la tecnologia. Noi siamo una digital company appunto nati con un DNA eh, digitale. Crediamo quindi che la, la crescita di Aerocagent debba necessariamente passare attraverso un forte investimento nell'innovazione e per farlo sviluppiamo internamente i nostri software che studiamo e implementiamo su misura per quella che è la nostra operatività e per garantire eh, agli agenti immobiliari strumenti a supporto del loro lavoro e non, e non viceversa. Quarto e ultimo aspetto è chiaramente eh, la rete diretta eh, abbiamo scelto di costruire una, però, una nostra rete Mi sentite? Stiamo andando solo in audio, ti vediamo frizzato. Non c'è più, non c'è più. Contin... Ci senti? Ci siamo, perfetto. Okay. Grazie, grazie. Qualche secondo vado, ancora. Vai. Sì, vado con uh, col quarto e ultimo punto, che è la nostra rete di agenti immobiliari una rete diretta eh, che abbiamo deciso di costruire eh, non, non optando per la scelta di una rete in franchising, ma una rete di agenti appunto sul territorio composta da professionisti se, selezionati che eh, sono portati ad essere altamente performanti e sui quali investiamo quotidianamente per trasferire quello che è il nostro metodo e renderli sempre più, più produttivi. Quindi per concludere, quattro anni di lavoro, siamo presenti in 25 città, abbiamo la volontà di, di raggiungere chiaramente una copertura nazionale, eh, la nostra ambizione chiaramente è quella di avere agenti sempre più produttivi e eh, confermare quello che stiamo facendo oggi, ossia eh, siamo capaci di garantire un servizio eccellente, proprio grazie a questa eh, interazione del lavoro con, con una sede centrale, garantiamo un servizio di alta qualità uniforme dal nord Italia al sud, e questo è un elemento che ci viene riconosciuto dai clienti anche attraverso le tantissime recensioni che abbiamo raccolto in questi anni. Grazie, grazie Daniel. Perdonami, ma dobbiamo essere un po' più brevi perché altrimenti il tempo non basta per esprimere tutti eh, il nostro pensiero. Allora, Ilaria Profumi. Eh, dunque. Regional Director EMEIA Realty XP, esperienza internazionale, EMEIA ricordiamo che riguarda tanti paesi, li ho dovuti segnare perché a memoria non ricordo, UK, Europe, Middle East, India e Africa. Oh, abbiamo parlato di nuovi modelli di intermediazione, qual è il paese dove vedi maggiore ricettività verso questi nuovi modelli? Rullo di tamburi. Sì, eh, tutti <ride> si aspettano... No, innanzitutto Italia. Eh, lasciami no. fare una brevissima, una brevissima premessa eh, legata proprio al tempo presente che è l'hashtag che caratterizza questa, questa giornata. Siamo di fronte ad un momento trasformativo e non par parlo quindi di momento recessivo ma di momento trasformativo importantissimo dove eh, le nuove tecnologie eh, da oggi eh, ai prossimi cinque anni con... La tokenizzazione e i metaversi di cui hanno parlato i miei eh, compagni di Tavola Rotonda e Rudy in precedenza ed altri faranno da padrone, trasformeranno eh, enormemente eh, il, il mercato immobiliare. Quindi siamo di fronte anche ad una grande sfida, che è la sfida di ciascun agente immobiliare che è, e di ciascun mercato, che è quella di far parte di questa trasformazione o di esserne eh, tagliato fuori. Da questo mi collego quindi a un'analisi su quelli che sono, eh, quali sono i paesi eh, più ricettivi, eh, facendo, tornando indietro nel tempo e ricordando come negli anni 90, soltanto in Italia, con il boom dei franchising, avevamo ben 70 brand in franchising negli anni 90. Ad oggi i brand in franchising comunque... Eh, conosciuti, diciamo, e che eh, hanno la fetta di mercato circa del 10%, come è stato citato questa mattina sono circa 10%. Quindi stiamo affrontando sicuramente oh, un momento simile a quello che è stato negli anni 90 e quindi facendo un'analisi di quelli che sono, di quella che è la realtà nei, nei vari paesi, posso dire che eh, dagli UK a Sudafrica. A alcuni eh, mer mercati europei, piuttosto che all'India, più o meno ehm, le digital company del real estate si attestano sulle sette circa per paese, quindi c'è proprio una volontà, si vede una volontà da parte degli agenti immobiliari di esplorare queste nuove modalità e di cogliere l'occasione appunto di far parte del presente e del futuro. Una distinzione va fatta con la Francia dove la prima digital company è nata nel 2001 e non è IAD, ma è France, e in Francia ne troviamo ben 25 quindi venendo a quello che fa la differenza tra le digital company e le agenzie immobiliari ero al tavolo ieri con un mio ex collega che mi diceva voi siete migliori, mi diceva, migli siete migliori mi diceva scherzando non siamo migliori non siamo peggiori siamo diversi quindi facciamo le cose in modo diverso come hanno detto già eh, altri eh, interlocutori a questo tavolo cosa facciamo di diverso chi più chi meno, ehm, diversi processi che eh, utilizzano appunto le nuove tecnologie, che mettono al centro una customer journey migliore e mettono al centro la gente. E qui arrivo alla chiusura del mio intervento dicendo, eh, fino a qualche tempo fa si pensava, ed anche questa mattina è stato detto, ma con la digitalizzazione stiamo andando ad una sperso... Ehm, disintermediazione, scusami, disintermediazione del mercato è proprio il contrario. Grazie alla digitalizzazione la gente è il primo cliente, la gente è al centro ehm, e è sempre la gente che fa la differenza. Certo. Quindi qualunque sia la tecnologia che viene utilizzata è la gente che fa la differenza e soltanto in un mercato dove diversa e l'offerta è variegata, il cliente farà la differenza e potrà scegliere la gente migliore. Allora iniziamo con un secondo round di domande e vi chiedo a questo punto, visto che siamo andati leggermente lunghi, ma appena appena appena, vi chiedo di proprio darmi delle risposte in pillole. Allora tornando a, a quali sono gli elementi di diversità, quindi mi, mi rilego a XP, chiedo a Dennis quali sono questi elementi di diversità, proprio per rivolgerti al mercato italiano, che proponete? Allora, eh, innanzitutto dico una cosa che potrebbe essere scontata, ma sembra che in Italia non lo sia. Eh, da noi possono entrare solo agenti immobiliari abilitati. Quindi significa che gli agenti da noi parlano la stessa lingua, hanno la stessa cultura, la stessa mentalità, ed è molto più facile, grazie alla formazione, elevare le capacità e la professionalità degli agenti. E gli agenti eh, scelgono di entrare in XP perché hanno uno spazio per realizzare la loro opportunità, e quindi trovano spazio per evolversi, spazio per crescere, e spazio soprattutto anche per abbracciare nuovi settori che prima non trattavano. XP lavora con tre brand, Realty, quindi residenziale, commercial e luxury. E ognuno di questi tre brand ha tre filoni di formazione, quindi l'opportunità per i nostri agenti è quello che talvolta è capitato anche a me in passato, quando facevo solo residenziale, di avere un'opportunità commerciale del lusso e non la trattavo e qui non sapevo nemmeno cosa fare o come fare. Ecco, all'interno di EXP un agente può ricevere anche un incarico di una cosa che non è abituato a trattare, cioè non è il suo pane quotidiano, e può all'interno della rete poter tranquillamente operare. Termino, perché vedo che siamo... A no, a devono misura. ancora parlare gli altri. E quello che diceva anche prima il collega eh, di ADI, l'opportunità che grazie alla digitalizzazione eh, passa attraverso la internalizzazione, noi siamo attualmente presenti la prossima settimana anche a Dubai, quindi in 24 paesi, e l'Italia è al centro dell'interesse degli investitori di questi paesi dove noi siamo. Molto e quindi è molto interessante questa cosa dove i nostri agenti non hanno necessità nemmeno di avere un portale per far vedere l'immobile, ma possono lavorare all'interno della rete per trovare un agente che abbia un cliente per comprare in Italia. Grazie Dennis. Victor, Casau ha sempre fatto affidamento sulle agenzie per la fase di rivendita dei propri immobili? e l'esperienza dei potenziali insomma come sta evolvendo questo rapporto con le agenzie perché voi eh, cioè, mo molti ci dicono, insomma mi dicono eh, do l'immobile a Casavo poi chissà se mi fa rivendere quell'immobile detto in maniera cruda Chiaro. da agente immobiliare chiarissimo il messaggio <ride> no, a parte gli scherzi in, in Casavo questo percorso lo stiamo facendo insieme quindi siamo assolutamente convinti e dal primo giorno siamo molto inclusivi eh, della, della categoria proprio perché questo percorso si può fare insieme e in casavo nel costruire la piattaforma residenziale di prossima generazione in europa eh, Stiamo offrendo, Ci stiamo evolvendo come dicevo prima e stiamo offrendo una serie di servizi per chi deve vendere, per chi deve comprare, per chi ha bisogno di un mutuo, un anno fa abbiamo lanciato anche la casa Vomutui, per chi ha bisogno di un arredo, quindi stiamo diventando una piattaforma, un marketplace sempre più olistico e in questo senso le, le possibilità di, di le sinergie di, e delle collaborazioni con gli agenti immobiliari sono varie quindi si stanno evolvendo, quindi la prima risposta a te Paolo è, è questa, diciamo le sinergie si stanno evolvendo e sono molteplici e oggi proprio per avere un canale diretto con le agenzie immobiliari abbiamo creato una piattaforma dedicata agli agenti immobiliari che si chiama Casavo for Agency, CFA come la chiamiamo noi, quindi che CFA non è solo un un certificato finanziario che il nostro vecchio banker Manuel conoscerà, però è la Casavo, la piattaforma dedicata per gli agenti immobiliari, quindi un, una piattaforma dove l'agente immobiliare può accedere alla generazione di incarichi generati da Casavo, può accedere al nostro portafoglio in vendita, Può, uh, può utilizzare il servizio ai buyer, può utilizzare il servizio Casavo Mutui, quindi diciamo, sono una serie di servizi che oggi noi offriamo al mercato e alle agenzie immobiliari. Eh, proprio perché penso che la nostra asset class è una delle più grandi in Europa, al mondo, è la meno digitalizzata, è la meno trasformata ad oggi, sta cambiando un paradigma perché stanno cambiando le abitudini delle, del consumatore. Penso che siamo arrivati a un punto di svolta dove questo mercato sta radicalmente cambiando noi diciamo come piattaforma vogliamo cambiare radicalmente il modo in cui le persone vendono, comprano e vivono la propria casa e penso che questo percorso digitale si possa assolutamente fare insieme alla categoria Manuel state crescendo anche attraverso acquisizioni di grandi strutture commerciali, e, tuttavia qual è il profilo tipo dell'agente singolo che decide di lavorare con AD? Ho 30 secondi giusto? No vai dai, te, te ne do pure 31 Allora eh, cerco di puntare il laser su due aspetti principali eh, noi puntiamo molto sull'imprenditorialità sull dei nostri consulenti proprio per quello che abbiamo detto prima del, del network e i due aspetti che vorrei sottolineare come grande differenza rispetto al modello tradizionale se così vogliamo chiamarlo sono due punti deboli che insomma tutti in questa sala conoscono da una parte è Cosa ci rimane alla fine della nostra carriera? Eh, corriamo, costruiamo, no? Le, il criceto che, che, che, che gira, ma eh, alla fine ehm, il nostro, la nostra impresa dipende quasi esclusivamente sui nostri sforzi. Ehm, il modello IAD e in generale del network marketing permette proprio di crearsi un patrimonio che va al di là dei propri sforzi. Questo è un punto cruciale, quindi di costruirsi un futuro che può diventare un flusso economico perenne e indiretto. E l'altro punto che secondo me noi andiamo a risolvere, l'altro punto debole, è quello della fidelizzazione dei propri collaboratori. Sappiamo che un broker, un titolare di agenzia, insomma, spesso fa crescere dei giovani talenti che alla prima opportunità salutano e magari aprono un'agenzia a pochi passi per fare una concorrenza diretta. Ecco, questo in IAD non può succedere, perché abbiamo visto che eh, con la crescita della rete il tasso diciamo, di, di churn, quindi di, di addio dei propri associati, dei propri collaboratori, scende drasticamente dal momento, in, dal momento in cui si comincia ad avere una squadra di lavoro. Quindi direi che questi sono i due punti differenzianti principali rispetto a... Allora, eh, Ilaria, l'interesse generato dai nuovi modelli di mediazione, a quali bisogni degli agenti stanno rispondendo? Tre fondamentalmente, libertà la gente costruisce per se stesso in pressoché tutti i modelli digitali. Costruisce per se stesso, è imprenditore di se stesso, grazie a, come ha accennato Manuel, a dei programmi di equity e di ritorno di revenue che gli consentono di avere il ritorno di un, di, di, di, da imprenditore senza l'investimento, quindi lo stress e i costi eh, che, che ha un imprenditore con un ufficio eh, e degli asset fisici. Eh, convenienza e mm, risparmio. Bene, chiedo a Daniel di essere super veloce, con lo sviluppo di una tecnologia sempre più parte dei processi, il professionista corre il rischio di non essere più protagonista del percorso di vendita? No. Eh... A posto, buonasera. No, <ride> vai, vai, vai, vai. Continua. No, allora, Breve, eh, perché siamo fuori, abbiamo sforato. Questo è quello che è accaduto in tantissimi altri settori. La tecnologia ha veramente eliminato la figura del, dell'intermediario fisico sostituendola con la piattaforma. Il futuro dell'agente immobiliare è ben saldo al centro del processo perché questo non accadrà, non accadrà mai. Nella nostra visione, nella visione comune internazionale, gli agenti continueranno a fare la differenza nel processo di vendita perché sono dei professionisti che basano il rapporto sulla fiducia e questa non si può digitalizzare. Quindi secondo noi stiamo vivendo una in assoluto un'occasione unica per gli operatori del settore, è stata colta, e perché se fino a qualche anno fa si guardava al digitale come appunto uno strumento di disintermediazione, adesso c'è la piena consapevolezza che così non sarà. Bene, allora io vi ringrazio, grazie per la sintesi finale.